Ma bambine mie, sì. ma che brave, state facendo i compiti? Sì. Bravissime, veramente brave. Solo che c'è un piccolissimo problema. Che cosa? Che dobbiamo andare a fare che cosa? Le valigie. Le valigie. Le valigie. Esatto, va. È a scuola, ragazzi, la mano, eh! Dai, bimbe, dobbiamo andare a fare le valigie per partire! Manca pochissimo finalmente. E si va in montagna! si va a dormire allora. E domani mattina ci si sveglia presto. Facciamo colazione e ci passiamo, andiamo. Guarda, una... ma guarda, io non te la farei neanche fare la colazione. Tu ti alzi? Ti infatti? Ah, no, in ma no, no, no! Praticamente così ti svegli la faccia ti vesti in macchina perché la colazione non ve l'abbiamo ancora detto ma ve lo diciamo oggi ve diciamo, l'abbiamo detto dopo domani quando ancora non si partiva eh? domani non è che ci denariamo come tutte le mattine quando andiamo a scuola quando non si va a scuola domani ci sediamo ci abbiamo la caccia ma non facciamo colazione perché la colazione la facciamo in montagna esatto amore perché ci partiamo presto arriviamo presto in montagna e facciamo un'ottima colazione e faccio, facciamo anche video con le nostre anche amiche Beh. e anche magari se c'è una biciush diciamo, con sì. la crema con la nutella Ah, in montagna le crepe secondo me ci sono, ma non saranno buone come le mie? <ride> no, sono buone. Vedremo se ci saranno. Allora, vado a finire di fare una cosa nella vostra camera e vi chiamo per le valigie, d'accordo? Sì. sì. A me mi sta. Ra ragazzi, mi mancano solamente tre schede e poi i eh. quaderni. E, e poi i quaderni? Un solo inglese. Guardate. Tu solo inglese per lunedì. E poi teniamo da studiare per quando torniamo, eh. ok? No, ah, ho quattro schede qua schede va bene ci vediamo tra pochi secondi però quando vi chiamo venite okay? ok allora bimbe avete finito di fare i compiti e mi avete raggiunta vi siete anche cambiate bravissime perché eravate ancora in pigiama magari, ragazzi eh. oggi non mettiamo in pigiama ma dobbiamo con questi così non mi sentiamo sì. mm, magari non con questi ma con quello che ti vorrei mettere magari domani no. allora dai iniziamo a decidere cosa mettere in valigia quindi dobbiamo stare senza fare troppo casino, eh? Allora, tre pantaloni belli pesanti. I collant. I tuoi di Vanessa li ho io, adesso li vado a prendere. E la maglietta per lì. Un tuo collant è lì, Anastasia, perché l'ho ritirato che l'avevo lavato. E gli altri sono dentro l'armadio. Pronti? Partenza, via! Troppo, ma i vestiti! Ani, vestiti prima! Mamma mia, non l'ha capito. I vestiti, I vestiti! Dopo i vestiti. le cose del bagno, prima i vestiti. Vai, Vane, prendi i vestiti. Allora. Tre Decidi intanto come partire domani mattina. Io partirei già bella pesantuccia, eh? Ma no, così sei e leggerissima. Me... Sei matta? Che cosa stai dicendo? Ma Ah, oh, tesoro, andiamo a meno 3, eh? non devo... questa? Sì, amore, quella è tua? Scusa. Queste sono di Vanessa. Bene. Vanessa, un... ce l'hai sotto una canottiera, tanto per iniziare e tu. E il mio sono? Ok. No. Anastasia yeah. okay. a few moments later. Allora ragazze vi ho dato una mano a tirar fuori i vestiti Perché se aspettavo Ma voi si, si faceva capodanno cose però così perché sono stropicciate io te l'avevo piegata bene dunque questa è la magliettina okay. che metterai con l'abitino nero per metto. il giorno di capodanno e invece metto due domani va bene domani parti così mettili da parte ma non devi usarli come stracci sono abiti mettili là sopra adesso in lancia sapevo. <ride> perfetto proprio quello che ti ho appena spiegato allora facciamo così Anastasia inizia a mettere prima tu le tue cosine okay. <coughs> ma le devi piegare piego prima questa Brava, piega bene. Allora, io ve lo dico, se mi fate impazzire così. io scappo di casa, eh? Me ne vado così. e vado a vivere così. da nonna Elisa. Così. No, tu sei qua. Così? così. Brava. E così? Così. Così, così. Così, così, va, bene, va bene, Piano piano così, fagottino. così, così, fagottino così, così, così, così, Vabbè, ma se le trovi già piegate non devi necessariamente ri, eh, disfarli e ripiegarli gli abiti, eh? Mi faccio vedere come piega io Ok Anastasia, devi prendere i calzini, quelli corti, ok? Non devi lanciarli, Anastasia Anastasia Anastasia Batto. No, ma c'è Guarda, come sì, le mettiamo le cazze? Lì dentro, in quell'altro. c'è una cerniera. Ani è ah, un cinese quindi io piego come mi pare. Quindi i cinesi piegano così. Vabbè, io concludo Filito questo video. Cinese. E poi okay, no, vabbè, ci vediamo domani mattina. Adesso forse. Francese. i francesi piegano così. Dai Vanessa, Vanessa! metti se te le mie cose, e anche i trucchi! vedi fatto! Allora, potresti andare a Ascoltami, non correre. La Sai, sai nel, quella pochette blu nuova che ti hanno regalato a Natale? È sotto il mobiletto in bagno. Prendi quella e dentro ci metti le tue cosine. Guardate, ho piegato bene. Brava, dai, vai a prendere le tue cosine, tranne quello con cui devi partire domani. Parto. Eh, Io si ho già piegato, va. visto? Sono mangiato. Oh, finalmente! Maria. A posto, ci siamo? Dai, ci sei. Ah, l'abito, Vane, per capotarlo. Dentro. Mm. E le calzine nuove. Hai detto dentro. Dai, amore. Ti prego almeno <ride> tu. Dentro. Confido in te io. Sì, allora Fammi ho vedere questi trucchi. Quali? Allora, questo non vi faccio vedere. È un profumo. Sì, è vero, noi pensavamo fosse un... un rossetto. No, io pensavo che erano delle labbra finte qua. Sì, da mettere su quelle vere. È un <ride> Questo è un profumo buonissimo, adesso non spruzziamolo perché tanto ci dobbiamo fare la doccia, Così, lavare i capelli E la terra? Ma dai, ma cosa ti la serve? La cipria? Vabbè, no. li userò io E no. sì. io Sì, la per io Anche noi No, solo io sì, Io la uso sempre Te non hai bisogno di Ari, mettere quelle stella cose stella. adesso perché poi se no da grande avrai tutta la pelle brutta Ani, ascoltami Ani, prendi quelle mutandine e, met... e quelle calze e mettile qua sono tue anche le altre dove hai messo adesso le calze brava allora credo che abbiamo terminato di fare la valigia che non si chiude ok soluzione trovata abbiamo diviso un po di abiti da questa parte abbiamo lasciato solo il tuo maglioncino che verrà chiuso come una sottiletta tra le due parti della valigia ma chi se ne importa Adesso tocca a me Io ho già fatto la mia valigia allora. Controllo che mi manchi noi, Che non mi manchi allora, qualcosa Noi non dormiamo in questa cameretta Perché già c'è tanto fa. Sì, c'è cioè un di tirare, Ma dormiamo quello di nostro fratello Dormimo, Tanto sì. oggi non c'è Esatto, dormiamo perché in camera di Daniel e... Così ci seguiamo, non ci svegliamo, Non c'è tanto casino Esatto, non no, non non così non dobbiamo bello. più riaprire il letto no, non Ma non dormire, non dormire Se vuoi stare sveglia, stai sveglia Primente. Ma certo, fai quello che vuoi della tua vita. Io faccio quello che voglio. Io dormo. Se potessi andare a dormire adesso andrei subito. Allora vado a vedere ciò che manca a me. E ci vediamo dopo. Perché dobbiamo uscire un attimo e cominciamo a caricare le valigie, ok? Ah, sì, a me non dobbiamo caricarle. Di... Do, ah. Esatto, esattamente. Andiamo fuori a cena e quando torniamo ci dobbiamo ancora lavare. Quindi mi sembra di aver capito, Anastasia, che tu e tua sorella volete stare sveglie tutta la notte, giusto? Va bene. Quasi... Qua sul divano, quindi vediamo chi resisterà. Chi non resiste domani non parte, ok? No. Mm -hmm. Andiamo a mangiare? Sì! Allora, credi che ce la farai a sopravvivere questa notte? Sì, Sei proprio convinta? Guarda che ormai avete fatto una sfida, eh! E dovete resistere sì. e io vi controllerò. Sono l'unica che può permettersi di pisolare ogni tanto, mm. di fare un pisolino, ok? Sì, sì, Andiamo a mangiare che ho e fame vabbiamo. che poi ci dobbiamo ancora lavare, tardissimo. Vane? Sì, sì, non mi hai detto cosa vuoi mangiare? Io tu sì, ma sì. tu no! Aiuto, paura! Sì. Il risotto? Ho vuoi risotto anche te? Riso giallo? Ok, con l'estate? Coca. Qualcosa La, che ti l'estate? Ok. Vuoi l'estate? Forse sì, Vuoi l'estate Anastasia? Sì. tutto bene? è buono? finalmente il risottino giallo quello di oggi non era così buono vero il mio? e eh, questo è buonissimo meno male ah ma mangiamo anche il dolcino? la crepa alla Nutella ma anche qua ma vivete di crepa alla Nutella adesso domani a domani in montagna vediamo se c'è non, so, no, non sono sicura eh, che non ci sia Le brioche Le brioche sicuramente mm. uh. a few moments later. Allora Vane siamo tornati a casa È tardissimo E dobbiamo andare a farci subito la doccia Dai muoviamoci perché io devo ancora lavarmi anch'io E tra qualche ora sì ci dobbiamo alzare Sempre se tu andrai a dormire sì. No sì o no? no. Mm, vedremo mm. È una sfida tra te e sua sorella eh? Andiamo a dormire Oppure volete fare una challenge e non addormentarvi? Ok, no, vabbè, amore, devi deciderlo tu, eh? No, sì. Va bene. Fare allora fare andiamo fare. subito in bagno perché ci dobbiamo ancora lavare, va dove bene? Dove comprato? Veloce, sì. Anny è tardi. Guardate qua dentro. Sì. Ok, perfetto, fantastico, andiamo a lavarci Anastasia Allora signorina, ci siamo lavate, siamo già pronte per domani con Quindi tu non dormi? Hai deciso di non dormire, di restare sul divano? Adesso aspettiamo che arriva anche tua sorella e chiediamo conferma Io mi devo ancora lavare e ragazzi sono le... No, sono le 11... Sono le 11:30 e mezza di sera, è tardissimo. Domani dobbiamo alzarci alle 6 e mezza. Quindi adesso io mi vado a lavare quando scendo voglio proprio vedere se siete ancora svegli oppure no. E chi riuscirà ad essere sveglio il più possibile vincerà questa sfida. Ma io cioè. Chi perderà resterà Novara. Una cosa testa. Adesso. Allora. adesso, pensi che io ciò vicino. Non ti conviene, se no domani si stanca tutto il giorno Visto che il telefono è sotto secondo te cosa vuoi? Va? Ma vai a dormire Vai a dormire, altrimenti domani in montagna Ma che giochi e giochi, comunque giochi. va bene Con Anastasia sta un buon presto Sì, certo sì. sì, aspettiamo che si cali. Va bene, io vado a farmi la doccia Quanto Anastasia si, si è persa nei meandri della casa Non so più uh -huh. che fine ha fatto Anastasia Arrivo. Allora Anastasia, la sfida inizia in questo momento. Io vado a lavarmi. Quando scendo, se vi trovo ancora sveglie, bene. Se trovo sveglia solo te, avrai vinto te, altrimenti avrai vinto Vanessa. In ogni caso, vi consiglio di andare a dormire perché domani sarà una giornata lunga. Iniziano le vacanze in montagna, ok? Ah, ragazzi, non mi ho fatto ancora vedere. L'orecchino a forma di pupazzo di neve in mm -hmm. tema per la montagna. Non è che si è visto molto comunque. Hai hey, guardato... Aspetta, eh? ecco. 12 o midnight. Allora, io sto andando a dormire. Voi che cosa volete fare? Siamo sono... qua. Volete restare qua? Guardate che poi domani mattina non vi alzate. Okay. Perché non dormite? Dovete dormire. Dormiamo in macchina. Dormite in macchina, va bene. Allora io vado a dormire e ci vediamo domani mattina e vediamo chi di voi è resistito. Sono sicura di trovarvi addormentate, ok? Buonanotte. Buonanotte. Notte. Buonanotte. The next day buongiorno ragazzi mi sono svegliata e vediamo un po' chi c'è nel letto con me guardate c'è Anastasia quindi Anastasia è venuta su come io immaginavo e si è addormentata insieme a me ma non c'è Vanessa quindi andiamo a vedere giù Vanessa che cosa sta combinando allora ragazzi vado giù a vedere se Vanessa è sveglia o anche lei si è addormentata vediamo un po' Ma sei sveglia? Eh? Ma non hai dormito Vane? Ma non ci credo Ma veramente? E quindi adesso sarai stanchissima E oggi passerai una giornata no? Promettimelo che non hai dormito Non ho dormito Quindi hai vinto tu questa sfida? Tutta la notte sveglia sei stata? Brava E allora questo video lo terminiamo qua Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Mua! Ciao. sono i fantasmi